Sono Laura Antichi, buonasera, vi presento Tripline, your maps, are your stories e uh, ci siamo collegati al sito www.tripline.net. Ora vi faccio vedere come uh, funziona il tutto. Tripline è nell'ambito dei uh, viaggi itinerari aumentati. Serve per creare percorsi interattivi animati basandosi su Google Maps per consultare itinerari già esistenti e crearne di nuovi. È augmented nel senso che nei tracciati dei percorsi si possono inserire commenti, note e immagini a rendere interattiva la mappa, le mappe possono essere collaborative come output del, per gli studenti eh, che creano, ricordano, ricostruiscono, imparano, immaginano, progettano. L'uso di timeline è particolarmente indicato nell'organizzazione di viaggi di istruzione per ipotizzare un viaggio o raccontarne uno avvenuto. Per esplorare vicende storiche, e spostamenti di popolazioni, per visualizzare un itinerario percorso da qualcuno, da un personaggio storico o letterario, per realizzare biografie e storie di vita, per evidenziare i luoghi delle culture e dei movimenti culturali nei loro spostamenti, per creare punti di interesse su un argomento di studio. Sono ritornata al sito, potete fare sign up, se l'avete già fatto entrate con uh, sign in, mi sto loggando, sign in e uh, qui nella dashboard vedete uh, tutte le mappe, una che ho creato, potete mh, creare una nuova mappa, new map e potete anche cercare mappe esistenti può essere utile questo per esplorare i viaggi, viaggi storici e viaggi di altri come dicevamo, esempio, cerco Marco Polo Polo e mi viene data una mappa che um, eh, questa mappa mh, non è eh, particolarmente aumentata perché mi segna soltanto del, eh, i punti di riferimento, i punti, quindi eh, le tappe del viaggio di, eh, di Marco Polo. Quindi ne eh, scegliamo un'altra, vediamo di scegliere un'altra di Marco Polo più dettagliata. Um, ecco questa vedete che è segnata con l'uno e mi dà una maggiore estensione di informazioni ne cerchiamo un'altra ancora vedete anche questa eh, mappa, questa mappa è eh, pure essenziale, ora cerchiamo ad esempio Cristoforo Colombo viaggi di Colombo ecco e voi eh, vi ritrovate anche eh, qui segnato sulla mappa i vari viaggi cerchiamo di ad eh, esempio di Darwin E come vedete questa è una mappa davvero fatta bene, aumentata, nel senso che sono presenti eh, i, non soltanto i punti del, del viaggio, gli scali del viaggio, ma anche informazioni aggiuntive e eh, immagini, immagini con eh, proprio la spiegazione di uh, questi uh, punti. Ok, ora andiamo a creare una nuova mappa. Quindi, come potete vedere, mh, si possono aggiungere immagini, uh, si possono aggiungere de dei commenti e delle storie. Um, allora, ho cliccato su New Map e create a new map con title metto prova prova di viaggio Ok Poi la destinazione mettiamo Budapest Budapest Ungheria Um, preferisco eh, ora metto la mappa come pubblica public um, e poi um, clicco su start from my home location create new map my map ok, posso mettere la data mettiamo il mm, primo giugno potrei mettere anche l'ora mettiamone uno qualsiasi per il momento ok ok poi eh, posso mh, mh, posso save and exit E come vedete cominciano a comparire sulla linea del tempo di questo viaggio, già Brescia Italia. Da qui posso eh, aggiungere tanto del, dei commenti con la pennina, cliccando, delle note, story, scrivo inizio il nostro viaggio, eccetera. Potrei mettere delle informazioni su Brescia, eccetera. Intanto era per vedere. E poi posso quindi save uh, changes uh, posso anche aggiungere una foto di Brescia la posso uploadare dal mio uh, computer oppure da Facebook, da Instagram oppure da Flickr e con uh, la casella di ricerca posso cercare Brescia metto città magari più circostanziato e um, eh, clicco su search e um, mi dà una serie di immagini che mi soddisfano fino a un certo punto perché se non mi eh, fossero eh, sufficienti potrei cliccare eh, su Load More ma intanto ne metto una qualsiasi Faccio upload foto e ho messo la eh, città di Brescia. Ora eh, mh, di nuovo vado a editare la mia mappa e eh, metto add places, la località eh, che è meta del viaggio ed è Budapest. Ungheria. ecco e eh, anche qui eh, farò le, la stessa operazione innanzitutto vado in save and exit ok vedete comparire budapest budapest eh, per, per quanto riguarda budapest aggiungerò delle note Le note le aggiungo in story, collo, poi faccio save changes. Aggiungo anche una foto con lo stesso procedimento di prima. La cerco in Flickr perché sono public photos only. E quindi cerco budafest search e mi darà adesso da scegliere va bene scelgo una questa upload foto ok ho messo la quindi la descrizione ora um, Ora vado di nuovo in Edit Map e eh, scelgo, un altro, uh, luogo, un altro... ma scelgo un altro luogo, ma prima di scegliere un altro luogo metto anche Budapest, facciamo sempre all'1, ci arriviamo lo stesso giorno, potrei aggiungere l'orario, adesso vado ad aggiungere un altro place, vivo Isola Margherita mi restituisce Budapest Isola Margherita Ungheria Isola Margherita come vedete quindi faccio save ed exit vado in Isola Margherita e uh, Mm, scrivo il story, ho copiato questo messaggio da eh, mm, Wikipedia, aggiungo sabato 2 giugno, save eh, changes, okay. E ora aggiungo anche una foto dell'isola Margherita, sempre da Flickr. Faccio il search e adesso mi restituirà le foto aggiungiamo Budapest scelgo questa foto upload the photos ok quindi mi sta bene, vado in Edit Maps map, e eh, aggiungo Other Places e aggiungerò Vienna, Austria ok, aggiunta quindi Vienna, eh, metterò un 3, giugno, Save ed Exit quindi eh, le stesse operazioni, la story, aggiungo la story, faccio save changes, vado in foto, in flicker, e eh, eh, cerco Vienna. aspetto che mi restituisca le foto disponibili mm. non mi piacciono tanto va bene scelgo una potrei se no load moa se ne volessi altro faccio upload foto e così eh, così vado in edit ancora map e um, metto il ritorno, quindi di nuovo Brescia ok quindi questa è la tappa finale eh, del viaggio come vedete save and exit e um, Ah, poi in brescia faccio le stesse operazioni posso mettere fine del viaggio ok posso eh, aggiungere mettiamo il 4 giugno fine del viaggio save changes aggiungo una foto e quindi sempre cerco Brescia ricordatevi che potete comunque applaudire le, le foto anche faccio search E vediamo che cosa eh, mi restituisce. Sono veramente brutte queste. <ride> Vabbè, facciamo un load more. Vediamo se ce n'è. Ok. Non me ne dà di, di eh, migliori. Cerchiamo allora Brescia Castello. Search. Vediamo se ne dà una ipotizzando di arrivare al castello di brescia ok sì, magari questa questi sono migliori comunque con un po di pazienza si cercano upload photos ed ecco la fine del viaggio e così il viaggio è, è terminato e vedete che posso mh, eh, eh, chiedere a qualcuno di collaborare eh, eh, con me attraverso il più, posso aggiungere quindi lo username o la mail e poi posso mh, eh, la mappa la posso condividere, la posso copiare. La posso stampare e fare il download in HML. Ecco, questa è la fine del, del viaggio. E come vedete è un viaggio qui aumentato perché ho aggiunto immagini e uh, commenti, testi di commento. E per finire ecco, il risultato è davvero soddisfacente perché vedete che tutte le tappe sono uh, perfettamente ricche di, con le immagini che abbiamo messo e uh, la descrizione delle località. Buonasera.